Salve a tutti, eccomi qui, arriva Natale e eh, a scuola siamo di nuovo alle prese con i lavoretti da fare. Quest'anno um, ho una prima elementare e eh, quindi volevo fare qualcosa di un po' più materico per, per poter avere una migliore manipolazione da parte dei bambini. Eh, ero partita da, da un'idea che mi era venuta comprando um, ad casa. sai quei negozietti che venivano qui in Cagliaria cinese, queste decorazioni qui, queste gocce di diamante molto carine, avevo intenzione di, di fare un cuore di corda e, e usare questo come un avevo mm, chiesto alla mamma eh, gentilmente se mi potevano procurare dei palloncini a forma di cuoricino, l'hanno fatto volentieri, mi hanno fatto un bel pacco grandissimo. Quando sono ingherrissi la mia gioia è stata immensa, perché non pensavo che sarebbero riusciti a trovarmi i palloncino a cuoricino. Solo che eh, quando sono andata a gonfiarli ho avuto una pochissima sorpresa, perché per la grandezza che volevo fare io, praticamente il, il cuoricino, gonfiare il palloncino, ho ottenuto questo, può essere un orsetto con le orecchie. Um, che cosa, no. In questo momento mi viene soltanto in mente che potrebbe essere la faccia di un tè di birra nient'altro. Provando a gonfiarlo, a gonfiarlo, a gonfiarlo, per avere il cuore, sono arrivata a questa grandezza. Un poco troppo, troppo per stare nelle manine dei bambini piccolini e troppo per grande anche per la quantità di, di corda che mi serviva. La corda praticamente l'ho reperita al supermercato ed è questa qui, è una corda bianca grezza, e era un poco grossa, poteva andare benissimo per costruirci tutto intorno a questo palloncino, però visto la quantità di policini che dovevo fare non sapevo se ce l'avrei fatta con i rotoli, oltretutto erano gli ultimi tre che avevo trovato nello scaffale del supermercato e proprio nell'incertezza avevo comprato tutti e tre, ma non ce ne stavano altri. E allora diciamo che mi sono un po' scoraggiata, un po' abilita, perché ho cercato, ho cercato di, di fare qualcosa e così mi è venuto in mente di gonfiare i palloncini, ma di gonfiarli proprio fino a non farli deformare comunque eh, lasciarmi questa specie di, di cuore e ho provato eh, a fare il primo esperimento ne ho fatti veramente diversi ho iniziato ad avvolgere la corda dopo averla bagnata nel vinavil e alla fine quando si è asciugata molto dura ho ottenuto questi per cambiare il progetto originario, nel senso che non posso attaccare a un cuoricino così piccolo un pendente così grande, non mi piace proprio, no, decisamente no. E allora, questo mi riservo di fare un altro lavoretto, sempre usando i cuoricini, perché io ho molti cuoricini, eh, sull'albero di Natale specialmente, eh, ho deciso di creare un'altra cosa è incompleto. Mi manca il materiale per finirlo. Eh, ho intenzione di fare una passeggiatina sabato mattina che la scuola chiusa al mercato che fanno qui a Caserta dove c'è di tutto e di più. E spero di trovare quello che ho in mente io. Perché solito faccio prima ad andare in fabbrica a farmelo fare <ride> che a cercarlo in giro per le bancarelle o per i negozi. Comunque. Stavo dicendo, ho realizzato intanto questi piccoli cuoricini che, oddio, lasciano un pochettino forse a desiderare nella forma e tutto ma messi tre insieme con il nastrino come li voglio mettere io penso che alla fine riuscirò a fare qualcosa di carino quanto mai carino carino che piacerà senz'altro ai bambini e allora ho ripreso in mano l'idea che avevo accantonato francamente non mi sembrava nemmeno carino nei confronti dei genitori che avevano già comprato loro i palloncini non utilizzarli e, e, e voglio rifarlo voglio... adesso ho già, ne ho già preparati due eccoli qua questo qui è proprio fresco fresco ancora bagnato e pieno di colla che cosa ho fatto? come l'ho fatto? ve lo faccio vedere ho preso del vinaville l'ho praticamente messo in un piatto e l'ho diluito con dell'acqua ho gonfiato tutta una serie di palloncini non so se è vedi a vederli eccoli qua tutta una serie di palloncini alcuni ancora si sono sgonfiati nell'attesa ok ne loro ho 12 praticamente regalini da fare perché i bambini sono 12 tre cuoricino a bambino mi servono praticamente 36 cuoricini da realizzare allora che cosa faccio prendo il cotone siccome non so quanto me ne servirà perché tutto dipende da come Andrò ad avvolgere eh, il filo intorno ai palloncini. Allora, non lo taglio, com comincio a svoltolare e ne metto un bel poco al piatto con la colla. Ok, lui non mi disco per bene faccio in modo che si impregni perfettamente Beh, devo trovare adesso il capo non ho finito ecco qua prendo il palloncino e comincio ad avvolgervi il cotone tutto intorno piano piano quindi lo chiudiamo adesso il filo ok vado a ricoprire tutto il palloncino non lo fermo perché comunque gli dovrò dovrò modellarlo cioè per avere il nostro cuore il lavoro è molto semplice non, è che, non richiede nemmeno tanto impegno ed è una cosa che io avrei potuto benissimo fare a scuola solo che avevo paura che i bambini chiaramente sentendosi un pochettino impacciati avrebbero cominciato a dire maestra aiuta a me, aiuta a me, aiuta a me e francamente con due mani soltanto non avrei potuto aiutarne 12 tutti contemporaneamente perché giustamente ognuno di loro vuole l'attenzione tutta per sé sono piccoli, sono bambini di 5 anni, 5-6 anni circa qualcuno farà addirittura 6 anni in aprile insomma lascio immaginare a voi che cosa sarebbe stato fare questo lavoro con loro, ma più a più avrebbero iniziato magari a giocare e a buttarsi addosso la colla o a rompere i palloncini facendo scoppiare per divertimento e così mh, me li ho so portati a casa approfittando che comunque domani la scuola sarà chiusa ecco qua ho riempito tutto quanto il palloncino come vedete con la cordicella Adesso un po' le mani, prendo le forbici, taglio il filo, ok, eccolo qua, adesso andrà a fare compagnia a queste altre due che avevo già preparato per asciugarli poi magari nelle, nel tardo pomeriggio come accenderò i termosifoni magari li metterò sul termosifone così si asciugheranno più, più in fretta quando saranno asciutti praticamente sarà semplicissimo togliere il palloncino come ho fatto qui vi ho fatto vedere e addirittura il palloncino guardate esce senza nemmeno essersi rotto perché non essendo stato gonfiato tutto quanto all'eccesso, ha abbastanza, ehm, non mi viene il termine, cioè abbastanza morbido praticamente, che non si scoppia nemmeno, vedete? posso stringerlo come voglio, quindi tirando, tirando, tirando, da qui sotto il palloncino è uscito integro e posso riutilizzarlo per realizzare altri cuoricini per il momento vi lascio devo farne 36 cercate di capirmi come saranno tutti quanti asciutti vi farò vedere la seconda parte eh, del lavoro come eh, lo andrò praticamente a definire ricapitolando che cosa ci servirà se vogliamo fare questo lavoretto che ancora è un mistero come verrà alla fine dei palloncini a forma di cuoricino, della colla Vinavil da diluire in acqua, un piatto dove mettere la colla, ma voi, voi potete così, utilizzare qualsiasi tipo di filo mh, della grandezza che volete voi, dello spessore, dello spessore che volete voi, anche del colore che volete voi. Io amo molto il bianco, mh, mh, mh, mi piace molto la trasparenza nei colori, eh, e quindi lo lascerò così, grezzo bianco perché, perché è molto più carino, perché è molto più rustico, perché è, è perché è molto più, più chicra, molto più fine poi è, un, è il colore dei bambini, il bianco della purezza eh, anche perché poi vorrò mh, fi, de, definirlo con un nastrino sul, con dei disegni bianchi e rossi se riesco a trovarli il rosso come il simbolo del Natale eh, si verrà praticamente qualcosa di carino da prendere come decorazione al soffitto oppure alla finestra, anche nella cameretta, perché comunque i bambini potranno prenderselo eh, lo sempre appeso nella stanzetta, perché comunque è un oggetto decorativo che non è fine a se stesso, nel senso che non è che è finito il Natale eh, lo si ripone. Si può lasciare tranquillamente appeso nel muro della stanzetta. Quindi adesso andate tutti quanti a lavorare su, su, su, su. Presto, presto, fateli anche voi. Fateli ai vostri bambini. Vedrete, se dovessero uno bambini più grandi. Eh, non so della terza della quarta potranno farlo loro questo lavoretto qui di risparmiare tanto tanto tanto tempo voi lascia a tutti ciao ciao